Dunque, ehm, oggi vi parlerò eh, di WikiLearn Monuments. Questo è un webinar che si inserisce in una, in una serie di webinar che Wikimedia Italia sta organizzando e promuovendo in questo periodo, eh, in cui diciamo le, gli incontri e le lezioni dal vivo sono per forza di cose limitate. Eh, ed è il primo che introduce. Eh, per quest'anno il concorso Wiki Monuments, il concorso fotografico Wikilose Monuments, i cui eh, lavori di organizzazione sono, continuano per tutto l'anno ovviamente, ma sono recentemente entrati nella fase più, eh, più impegnativa, e mh, in un momento in cui si chiede anche il contributo dei, come vi spiegherò durante il webinar, dei, de, degli enti esterni a Wikimedia, degli enti che non sono Wikimedia Italia. Eh, ora condivido il mio schermo, eh, ditemi se vedete, se ora dovreste vedere, ecco, sì, la sì, okay, sì, sì. presentazione. Ah, giusto, prima di iniziare volevo dirvi, io eh, vedo la mia presentazione, non vedo quello che succede su Gizzi, eh, ma c'è Francesca che monitora, il, che monitora la chat, quindi... Sì, sono qua. <ride> Quindi le domande che volete fare potete scriverle in chat, eh, se sono particolarmente urgenti ovviamente potete eh, attivare il microfono e farle in diretta. Eh, poi comunque alla fine della mia presentazione mh, ci sarà un momento eh, riservato alle domande, quindi in cui leggeremo quelle che sono state poste in chat e potete farle anche voi a, in viva voce. Eh, per chi ci sta seguendo su YouTube, eh, stiamo monitorando anche la chat di YouTube, quindi potete fare le domande su quella chat e ci verranno riferite dal nostro agente Lavana, all Allora, ehm, Wiki Loss Monuments. Wikilos Monuments è eh, un concorso fotografico eh, che ha per tema i monumenti. È un concorso fotografico internazionale, questo eh, però non significa che eh, tutto il mondo partecipa insieme con tutti i monumenti del mondo, ma che viene ehm, organizzato in diverse nazioni, in molte nazioni, eh, dal, o dai capitoli nazionali della Wikimedia Foundation come Wikimedia Italia, oppure da mh, user group, gruppi di volontari, ci sono diverse, diverse, realtà, re, diverse realtà nel mondo. E eh, per ogni nazione valgono, fra virgolette, le fotografie dei monumenti di quella nazione, quindi Wikilos Monuments Italia eh, comprende le fotografie di monumenti italiani, a prescindere dalla nazionalità del fotografo, quindi eh, se eh, un fotografo olandese viene in Italia, fa una fotografia a un monumento nazionale di quelli che partecipano al concorso, come poi vi spiegherò, e eh, poi vuole far partecipare questa foto al concorso, la sua foto parteciperà a Wikilos Monuments Italia. Uh, e, e, così, e così viceversa uh, il, i monumenti che partecipano a Wikileaks Monuments sono monumenti nella ampia accezione del termine uh, noi usiamo diciamo, per inquadrare cosa è monumento e che cosa no uh, il, la definizione che l'UNESCO dà uh, per, uh, insomma, di patrimonio culturale e patrimonio naturale eh, alla, alla fine della presentazione vi ho messo un link eh, che, che vi porta direttamente al documento eh, su cui ci appoggiamo, eh, magari ve lo faccio vedere se riesco a non fare pasticci ora, lo vedete giusto? benissimo, questo è il documento in cui l'UNESCO sì, dichiara benissimo, l'UNESCO dichiara in un documento molto breve in cui spiega che cos'è un monumento per lui e questo è un monumento anche per noi, ehm, per Wikileaks Monuments quindi che cos'è patrimonio culturale, che cos'è patrimonio naturale tutte queste cose sono monumenti e possono partecipare a Wikileaks Monuments per, secondo la nostra interpretazione della questione diciamo, torno la presentazione Uh, ecco un'altra fra virgolette limitazione della, delle fotografie, per le fotografie che possono partecipare a Wikileaks Monuments è che queste devono avere um, un carattere di, uh, diciamo didattico o illustrativo cioè devono essere almeno potenzialmente utili a illustrare a essere usate sui progetti wikimedia ad esempio per illustrare le voci di wikipedia questo è l'utilizzo classico uh, ovviamente non solo le voci di wikipedia ma anche qualunque altro uh, utilizzo didattico o illustrativo o che si può fare con queste foto quindi diciamo che sono escluse uh, le fotografie mh, non so, unicamente belle, ma da cui non si capisce nulla sostanzialmente. Il nostro regolamento, ehm, che non è il nostro regolamento italiano, è il regolamento internazionale che vale per tutti i monumenti per tutte le edizioni di Wikilos Monuments, le edizioni nazionali di Wikilos Monuments, prevede che metà del punteggio che viene assegnato a ogni singola fotografia sia assegnato per appunto per questo aspetto per il valore didattico e illustrativo della fotografia e la restante metà per uh, la per la valenza tecnica e la valenza artistica. Sul nostro sito, poi ve lo ripeterò, eh, wikilosmonuments.wikimedia.it, trovate eh, il bando e il regolamento che eh, illustra mh, questi aspetti nel dettaglio. Uh, Wiki Lost Monuments esiste dal uh, 2012 e non so, non mi ricordo esattamente in che anno, pochi anni dopo è diventato il più grande concorso fotografico al mondo, quindi è nel Guinness dei Primati ed è il più grande concorso fotografico al mondo per numero di scatti eh, presentati. Uh, in, uh, in Italia ad esempio l'anno scorso sono, hanno partecipato al concorso uh, circa 26.000 foto, quindi parliamo di insomma, una, dimensione, una dimensione notevole. Uh, una cosa che non vi ho detto uh, è che appunto le, le varie nazioni decidono se partecipare o no al concorso, quindi se organizzare o no un'edizione di Wikileaks Monuments nella propria nazione di anno in anno. Ad esempio eh, il concorso è stato diciamo, ideato e lanciato nel 2012 dalla Olanda che però a un certo punto ha smesso di partecipare perché eh, erano finiti i monumenti da fotografare sostanzialmente, erano già stati illustrati eh, in modo approfondito e completo tutti i monumenti eh, presenti sul territorio. Uh, cosa che uh, magari in Italia è un pochino più difficile, non solo per il numero di monumenti che abbiamo in Italia, ma anche per una serie di problematiche che ora vi illustrerò. Uh, vi do qualche numero, appunto, i risultati del 2019, siamo leggerissimamente sotto le 26.000 caricate, sono 25.800 e qualcosa, non mi ricordo più esattamente, uh, di un po' più di 2.000 monumenti e da quasi 1.000 fotografi partecipanti nell'anno eh, 2019. Eh, tutto ciò esattamente eh, i monumenti che partecipavano al concorso cambiano anche questi di anno in anno e l'anno scorso nel 2019 erano eh, 13.663, eh, perché questo è diciamo, indicato nella presentazione come uno dei, de, una difficoltà, ovviamente non è una difficoltà, è una cosa bellissima che 13.000 monumenti eh, partecipino al concorso, quindi siano fotografabili per il concorso, ma eh, è par parzialmente un problema, nel senso che è, è difficile avere questi numeri eh, di monumenti partecipanti, perché? Perché da un lato il, in Italia non esiste una, un elenco ufficiale di monumenti, cioè che cos'è monumento, che cosa no. Eh, non, non esiste da nessuna parte una lista che dica guarda questi sono i monumenti italiani, come esiste per esempio in Olanda, questa è tutta la lista, ho finito la lista, ho finito il concorso. In Italia non c'è, ovviamente anche per un problema di eh, quantità di monumenti, semplicemente, eh, ma anche per un problema di mancata centralizzazione, storico insomma, di mancata centralizzazione delle informazioni. E in più, come vi illustrerò nel dettaglio fra poco, eh, in Italia non esiste eh, la libertà di panorama, quindi non è possibile eh, fotografare liberamente eh, non è possibile fotografare liberamente i monumenti anche se sono visibili dalla pubblica via o meglio, è possibile fotografarli liberamente ma farne un uso limitato. Cioè queste fotografie che io faccio liberamente dalla pubblica via possono essere utilizzate ovviamente per uso personale oppure per eh, usi didattici ma non per usi commerciali. E... Eh, Mentre invece eh, il, la, le licenze d'uso dei, dei progetti Wikimedia, quindi compreso Wikimedia Commons, dove si, caricano, dove si caricano le fotografie che partecipano a Wikilo's Monuments, permettono tutti gli usi, compreso l'uso commerciale. Quindi per fare le fotografie e caricarle su Wikimedia Commons è necessario avere eh, un'autorizzazione esplicita del proprietà, proprietario o gestore del monumento e quindi eh, come potete capire quando parliamo di 13.000 e auspicabilmente molti di più monumenti partecipano al concorso fotografico noi dobbiamo avere eh, 13.000 autorizzazioni esplicite eh, che ci dicano che questa cosa può essere fatta e questa è insomma diciamo, la, la difficoltà principale che eh, si incontra organizzando eh, per organizzare il, il concorso. Uh, ovviamente il nostro auspicio è che, uh, insomma, parte del lavoro di Wikimedia Italia è uh, cercare di invitare i decisori politici um, a, uh, a fare leggi che siano più amiche eh, della condivisione della conoscenza e quindi anche della possibilità di scattare e condividere liberamente immagini del nostro patrimonio culturale, del nostro patrimonio naturale. Uh, dunque, la mia presentazione è divisa in due parti, adesso comincia la seconda, ma io mi fermerei un attimo e chiederei se ci sono domande su quello che ho detto finora. Sì Marta, non ti volevo interrompere, eh, non so se vuoi rispondere adesso. Sì? Eh, però Carla chiedeva, ehm, avevo una domanda sulle foto dei borghi, cioè diceva come vengono trattati i, i borghi, eh, eh, ad sì. esempio, insomma, che, che mh, alcuni eh, cioè non sono considerabili monumenti, eccetera. Allora... gli <ride> eh... li abbiamo già risposto in qualche modo, però... <ride> sì, allora, sostanzialmente, eh, diciamo che... Eh dipende, nel senso che le foto dei paesaggi se la foto del borgo rientra nella foto del paesaggio allora si può far valere una legge che si chiama o un principio adesso che si chiama de minimis eh, che dice che eh, insomma sì, se l'oggetto protetto dalla eh, legge dei beni culturali o da altre leggi è così piccolo da non essere in nessun modo il soggetto principale della foto cioè un dettaglio all'interno di un paesaggio, allora quella foto può essere utilizzata. Eh, qui però, eh, diciamo, entra anche un altro tema eh, che, che vi illustro adesso di come funziona il concorso: nel senso che il concorso funziona con delle liste di monumenti. Okay? che ti dicono questo è fotografabile questo no, sostanzialmente. E, e, e tutta la procedura si basa su queste liste di monumenti. Io ho una foto del monumento A, se il monumento A è in lista, io faccio una procedura guidata che mi fa caricare la foto del monumento A e la fa partecipare al concorso. I borghi, nella loro interezza, non eh, sono segnalati come monumenti, non so come dire. Quindi, eh, come faccio a far partecipare eh, il, la foto del borgo alla, eh, al concorso? Cioè, questo diciamo, è un problema tecnico, il problema legato alla legge è eh, quello che vi dicevo, cioè, se, è una, se si tratta di panorama, eh, allora non c'è bisogno di, di autorizzazione. Diciamo, ecco. Poi però eh, bisogna dibattere caso per caso, questa foto eh, fa il panorama, no? ma si vede di più, si vede di meno, insomma, eh. Rimane aperta la questione. Ci oh, sono Marlo, altre. Marta, Marta. Certo, certo. Quindi, se io faccio un dettaglio di una fontana, per esempio, un dettaglio della fontana di Trevi, mm -hmm. e eh, non posso usarla senza autorizzazione del Comune di Roma o comunque l'ente che è, è, come posso dire, sorprendente della fontana? Mm dipende cosa ci vuoi fare eh, se eh, la vuoi mettere sul tuo album personale non c'è problema eh, se adesso poi io non sono un avvocato se però magari poi nello specifico se c'è una domanda voglio usarla per questo eh, potete scrivermi no, e lo concorso, chiedo all'avvocato però, eh, però se, se la vuoi usare non so nella tua lezione all'università o a scuola no, no, concorso, lo puoi fare concorso, no, no no no no eh, e, e, e per, e non la puoi usare per fini commerciali, la tua foto della Fontana di Trevi. Per quanto riguarda il concorso, no. Eh, soltanto, appunto, come dicevo, i monumenti di cui è arrivata a Wikimedia Italia una specifica liberatoria che dica io, gestore del monumento, adesso poi vi faccio vedere bene tutto, io, gestore del monumento Fontana di Trevi, che non so di chi è, del Comune di Roma, poniamo, ehm ti autorizzo a fare le foto della Fontana di Trevi. Allora, questo bene Fontana di Trevi apparirà nelle nostre liste di 13.663 monumenti e tu potrai caricare la foto della Fontana di Trevi. Se questo monumento non c'è perché noi non abbiamo in mano l'autorizzazione, il bene, ahimè, non può partecipare al concorso. Per, altri, eh, per altre nazioni funziona in modo diverso, cioè esiste una lista eh, di monumenti dei monumenti del paese, quella lista è quella che partecipa al concorso, paesi sotto questo aspetto più fortunati di noi. E noi invece abbiamo questo passaggio che appunto è quello che rende molto complicata l'organizzazione del concorso. Ma per tutto, anche per la promozione comunque delle nostre bellezze, ci, ci mettiamo la tappa a da soli. Così. Sì, Quando diciamo la... che eh, sì, eh, allora, da un lato eh, capisco il senso, nel senso che il, il nostro patrimonio culturale è una ricchezza infinita eh, e quindi, eh, non so come dire, lo sfruttamento commerciale eh, eh, se in mano poi. qualcuno, qualcuno eh, lo può sfruttare, qualcuno no. E quindi chiaro, eh, chiaro. se invece è patrimonio comune. Noi ovviamente la posizione di Wikimedia Italia è che il patrimonio comune sia meglio, e il fatto di condividere l'immagine della fontana di Trevi non toglie niente a nessuno, ma anzi, arricchisce tutti. Questa è la nostra posizione, però, diciamo che questo tipo di legislazione tende a essere più restrittiva nei paesi con un patrimonio culturale più ampio più elevato, e più bello più elevato, esatto, chiaro, chiaro. quindi mh, si può capire quale sia, quale sì. sia il ragionamento dietro ecco. capito, capito, grazie ok, uh, se non ci sono altre domande su questa prima parte passo... Da, da chat, non ci sono altre domande okay, perfetto. allora torno alla, alla presentazione eccolo qua Appunto, e ora qualcosa di completamente diverso, finora vi ho fatto vedere una presentazione molto bella, tutte, tutte le foto che, che ci sono state nella presentazione fino adesso sono fotografie che hanno partecipato a uh, Wikilos Monuments nelle varie edizioni e uh, sono piazzate insomma in qualche, in qualche punto della classifica. Ehm um, Scusate un'altra cosa che non vi ho detto e mi è venuta in mente ora, il regolamento è comune a tutte le nazioni che, che organizzano il concorso Wikilose Monuments e eh, è previsto insomma, da questo regolamento che ogni nazione eh, nomini dei vincitori evidentemente a un massimo di 10 vincitori e questi 10 vincitori o meno per ogni nazione partecipano poi alla selezione internazionale. Quindi eh, noi avremo 10 vincitori per Wikiros Monuments Italia eh, e i nostri 10 scatti partecipano al concorso internazionale e devo dire che molto spesso si piazzano anche nel concorso internazionale, penso sì, mi sembra che nel concorso internazionale no, Francesca vengano decretati 15 vincitori invece, una classifica di 15 scatti. Yes. Sì, confermo, sono allora dipende perché a volte sono stati individuati anche 20. Mm. Eh, comunque, diciamo che gli scatti italiani premiati negli ultimi anni si sono quasi sempre classificati all'interno della prima decina. L'anno scorso il decimo mi sembra, giusto il terzo sì, classificato esatto. italiano, decimo internazionale. Esatto. Okay. Ci bulliamo un po'. Allora, e ora qualcosa di completamente diverso, vero? Andiamo sul tecnico, vi spiego un pochino, un pochino abbiamo già iniziato, che cosa c'è dietro, dietro l'organizzazione di Wikiloss Moments. Quindi, Uh, il sito dove trovate tutto quello che avete mai voluto sapere su Wikiros Monuments si chiama wikirosmonuments.wikimedia.it e c'è tutto, uh, come fare a partecipare, i vincitori degli anni scorsi, il kit della stampa, tutto quello che volete sapere. E in particolar modo ci sono due percorsi uh, per chi vuole partecipare in veste di fotografo e poi per chi vuole partecipare in veste di ente. Eh, cominciamo con il percorso per il fotografo, eh, il nostro sito vi indirizza su una pagina di Wikipedia che si presenta così come vedete adesso, è una piantina dell'Italia, dell eh, voi dovrete eh, per, per il discorso che vi facevo prima cercare i monumenti di cui avete o volete fare fotografie per vedere se questi monumenti esistono nella nostra lista e quindi potete caricare i nostri scatti. Quindi cliccate su la, la regione che vi interessa, poi vi apparirà un elenco di province, cliccate sulla provincia che vi interessa e vi apparirà un elenco di comuni eh, con eh, indicato per ogni comune l'elenco di monumenti che partecipano a WikiLos Monuments, quindi che sono stati autorizzati esplicitamente dal comune. Per il comune di Arborea, penso che qui siamo nel, se mi ricordo bene nella provincia di Oristano, per il comune di Arborea sono un museo e un albero, eh, per Bonacardo una basilica, per Bosa un castello, eccetera, eccetera. Eh, questo è quello che vedete oggi, quindi i monumenti che ad oggi partecipano al concorso e eh, con le fotografie che sono state caricate nel 2019, le altre foto del comune e, e tutto quello che serve per identificare correttamente il monumento. Dal 1 al 30 settembre di ogni anno, quindi anche di quest'anno, in questo elenco comparirà un bottone eh, che scri con, con scritto carica foto. Quindi eh, io dal 1 al 30 settembre posso cercare il monumento che mi interessa e di cui ho una foto o di cui voglio fare una foto, cliccare carica foto e entro in un percorso guidato che è molto semplice e molto rapido che mi farà caricare la mia fotografia sulla piattaforma eh, Wikimedia Commons. Wikimedia Commons è, per chi non lo sapesse, eh, uno dei progetti Wikimedia ed è un archivio di eh, file, soprattutto immagini, poi ci sono anche eh, video e file audio, però soprattutto è un archivio fotografico molto molto grande, mi sembra che l'ultimo conto sia 61 milioni e 500 .000 file, quindi un archivio molto grande, eh, tutti gli scatti che partecipano a Wikileaks Monomers vengono prima caricati lì e poi da lì vengono, entrano in tutto il, uh, il percorso che si apre invece a ottobre di uh, valutazione della giuria e a fine ottobre poi di, di proclamazione dei vincitori. Mentre invece, uh, se sei un ente, uh, c'è tutto il discorso che facevamo prima, cioè... Uh, quello che devi fare è eh, far firmare al legale rappresentante dell'ente, quindi se eh, sei un comune al sindaco, se invece sei un ente privato al legale rappresentante dell'ente privato, una liberatoria, una dichiarazione che dice che i monumenti che tu ehm, eh, hai, possiedi oppure gestisci, eh, possono partecipare con i dati eccetera, possono partecipare al concorso fotografico Wikileaks Moments e quindi tu eh, permetti che siano fotografati e che gli scatti siano caricati secondo le licenze che sono in uso su Wikimedia Commons. Questa è un facsimile di liberatoria, si trova sul nostro sito, eh, lì vi ho messo il link, sotto vi ho messo il link che vi porta direttamente sulla pagina eh, da cui è scaricabile la liberatoria poi eh, fino all'anno scorso il compito dell'ente finiva qui nel senso che la liberatoria era firmata ci veniva mandata eh, su una, un, un, via mail e poi ci pensavamo noi da quest'anno invece eh, c'è un tool un, abbiamo messo in piedi un sistema per cui eh, gli enti comunali e, e, e altri possono eh, inviarci questa liberatoria firmata che è la condizione preliminare per tutto e poi eh, indicarci esattamente quali sono i monumenti presenti in questa liberatoria quindi come vedete questa è la pagina iniziale e poi eh, anche qua è un percorso guidato che guida eh, il funzionario del comune o dei altri enti a caricare la liberatoria e poi a indicare uno per uno quali sono i monumenti dandoci anche i dati di questi monumenti in modo che essi siano chiaramente identificabili da poi dal partecipante al concorso perché insomma una de, de, delle questioni che nascevano gli anni scorsi erano che questi liberatori magari erano uh, compilate a mano o comunque compilate insomma in modo magari un precisissimo ed era quindi a volte molto difficile per noi capire di che cosa stavamo parlando di quale monumento stavamo parlando e quindi di indicarlo ai rappresentanti i partecipanti al concorso. In questo caso invece c'è un form preformato pre con dei campi richiesti che vanno riempiti uno a uno, ma è una cosa molto semplice da fare anche, eh, sono pochi campi, però comunque così siamo, no, sia l'ente che noi siamo sicuri che stiamo parlando esattamente di quei monumenti lì e quei monumenti sono fotografabili e non, non nascono equivoci. Ovviamente in caso di problemi noi siamo sempre disponibili a, ad aiutare, a sostituirci, insomma, a, a supportare le persone che, si, che intraprendono questa trafila nel. Nel completamento, insomma, quindi ricapitolando, eh, il, il responsabile legale rappresentante del comune o di altro ente eh, firma la liberatoria, va nel in questo tool che abbiamo appena visto: autorizzazioni.wikilawsmonuments.it questo passaggio va bene il tool uh, riempie il nostro database uh, che gira su un altro dei progetti di wikimedia che si chiama wikidata e da wikidata si uh, generano le liste che abbiamo visto per uh, regione provincia e comune che poi riportano tutti i dati di tutti i monumenti fotografabili e quei monumenti possono essere fotografati molto molto rapidamente ah sì beh questo, questo ve lo dico fra un attimo molto molto rapidamente questo è tutto l'iter che, uh, che, uh, che un ente che voglia far, par far partecipare i suoi monumenti al concorso deve fare. Uh, detto così effettivamente sembra che sia che, ma non lo è, vi assicuro. Uh, altre cose che un ente può fare per uh, partecipare in altri modi al concorso, è, per esempio un modo classico e molto amato, è l'organizzazione è l'organizzazione di, um, di Wikigite, uh, ovvero di tour o safari fotografici eh, All'interno dei monumenti che eh, l'ente vuole far partecipare beh, si porta un gruppo di fotografi che partecipano a Wikileaks Monuments a fare un tour guidato e così loro poi possono caricare foto eh, belle eh, sul, per il concorso e eh, quello che, che spesso è di interesse per l'ente è appunto avere delle belle foto che partecipano al concorso e che poi possono essere riutilizzate dall'ente o da altri soggetti interessati per fare ad esempio promozione del, del comune o dell'ente, il sito, brochure, cioè, eh, Wikimedia Commons permette tutti questi usi. Ed, ed è questo uno dei motivi di maggior interesse appunto uh, per la partecipazione degli enti, oltre che uh, l'illustrazione delle voci Wikipedia, che come sapete hanno una visibilità altissima. Uh, Un'altra cosa che gli enti possono fare è uh, organizzare, uh, coorganizzare con i volontari di Wikimedia Italia i concorsi locali, eh, e magari, non so, offrire un premio, non so, visita guidata, una pubblicazione che l'ente fa eh, per i concorsi locali, perché un'altra cosa che non vi ho detto è che, sì, Wikimedia Italia organizza il concorso nazionale, i, alcuni volontari di Wikimedia Italia organizzano i concorsi regionali, quindi eh, l'anno scorso avevamo 10 regioni che avevano i concorsi locali, oltre che i concorsi nazionali. Quindi ad esempio una foto della Puglia partecipava sia al concorso Puglia, Wikilos Monuments Puglia, sia al concorso Wikilos Monuments Italia, sia poi eventualmente, cosa che peraltro è successa con una fotografia della Puglia, eh, al, poi al, concorso, al concorso internazionale. Eh, quindi gli enti locali, sia comunali che di altro tipo, possono anche, Mettersi in contatto tramite noi con i nostri volontari locali e uh, partecipare all'organizzazione del concorso locale. Bene, la mail diciamo, utile per tutte le domande relative a Wikilows Monuments è contatti.wikilowsmonuments.it e le due slide successive eh, sono richieste dalla licenza in uso su, sui progetti Wikimedia e danno conto di, quali, di co, quali erano tutte le immagini utilizzate nella presentazione e come vedete qui in fondo ci sono anche link di cui vi ho parlato quindi il primo è eh, al documento che abbiamo visto dell'unesco che spiega che cos'è un monumento eccetera eccetera e eh, gli altri due sono il bando e il regolamento di eh, wikilos monuments anche se eh, il bando c'è scritto bando 2019 il testo non, non cambierà nel, nel 2020 quindi potete tranquillamente fare riferimento a quello spero di non aver dimenticato niente ma sicuramente sì eh, adesso mi, mi interrompo e prego domande io direi a chi ha domande di non farle in chat ma direttamente intervenire diciamo con microfono aperto e, e video anche no Anzi, sì. sono microfono aperto. assolutamente una cosa, intanto parlo un po' io intanto che pensate, una cosa che abbiamo verificato ieri è che eh, mentre sul, per il caricamento, visto che so che molti di voi eh, lavorano per enti culturali e per archivi, ehm, a Wikilos Monuments possono partecipare soltanto foto scattate eh, in prima persona essendo un concorso fotografico. Mentre invece su Wikimedia Commons in generale possono essere caricate sia opere proprie, quindi fotografie fatte da se, se stessi, sia eh, altri file di, di realizzazione altrui, purché eh, siano la, la licenza con cui è possibile rilasciare questi file sia compatibile con eh, Wikimedia Commons. Quindi o che sappiamo che l'autore eh, ha rilasciato la, la, il suo lavoro Uh, con una licenza Creative Commons compatibile, quindi CC BY, SA, CC BY o CC0, ehm, oppure, per esempio, che la foto è in pubblico dominio. In quel caso, può essere caricata su Wikimedia Commons anche se non, anche se non si è l'autore, insomma, indicandolo e dando tutte le indicazioni del caso. Ho oh, delle domande? Sono Carla? Prego, sì, ciao. <ride> ciao, allora metto un attimo il video. E dunque, per quanto riguarda la foto dei borghi, la spiego meglio ma è chiaro. Eh, dunque, borghi io intendo ovviamente eh, quei borghi che hanno al loro interno i monumenti, Deliberati, però giustamente hai risposto perché adesso è stata più chiara, adesso la risposta che non perciò era rimasta per me in sospeso, che non magari quando ci si scrive in mailing list, in quanto uh, avevo visto delle foto, mi è sembrato di borghi che hanno vinto nel passato, però se uh, contestualizzata nel discorso del paesaggio. Allora, per me questo è l'esempio, i borghi hanno una grandissima attrattiva e molto spesso quando ho parlato con diversi sindaci, eh, loro stessi mi hanno detto guarda non abbiamo monumenti rilevanti, nel senso che io non ti posso dire che la mia chiesa fotografata ha, avrà successo, perché magari invece quello per cui il borgo ha successo è proprio il borgo, mm -hmm. quindi se in realtà eh, il borgo rientra vicino ad una riserva per dire, per cui c'è la riserva che è una, è la questione del paesaggio, allora avrebbe senso, se il borgo è una foto di borgo pur avendo i monumenti deliberati, non essendoci la possibilità di caricare il singolo monumento proprio che è la procedura, la escludiamo beh, okay? a meno che appunto se non si esplicita nella liberatoria sto immaginando il comune ecco. esplicitamente mi dice, guarda fotografo fotografa il castello A, la chiesa B e poi tutto il borgo nel suo insieme Potremmo... allora, quindi, è questo che ti volevo chiedere siccome noi stiamo lavorando sulle delibere mm -hmm. quindi, cioè, allora, perché il discorso è anche questo da un punto di vista tecnico per noi è, è molto bene anche poter lavorare con uh, poter lavorare con uh, le, mh, le associazioni dei borghi, no? esiste sì. i borghi più belli d'Italia eccetera eccetera perché io lavoro molto anche su Instagram no? e quindi sì. devo dire che gli Instagram era, mi hanno dato una grandissima mano per l'Abruzzo e quindi un conto è lavorare con il sindaco di un borgo che è consapevole come è successo l'anno scorso di non avere chissà quali monumenti rilevanti però che in realtà è l'intero borgo ad essere un gioiello e quindi fare anche una desiguale noi con le associazioni dei borghi e quindi questa era la prima cosa l'altra eh, domanda era sempre sul problema di quando facciamo le delibere ad hoc con alcuni sindaci relative, e questo lo dico un po' anche per noi giurati perché poi dopo lo, lo screening delle foto diventa un po' pesante per cui bisogna fare sì no, sì no veloce e almeno la prima fase è relativa alle suppellette interne. Cioè, nel momento in cui faccio la delibera di un museo museo di proprietà magari comunale e non della soprintendenza perché lì, correggimi Marta scatta una doppia delibera, delibera se non sbaglio eh, se non è di proprietà comunale sì, non lo può fare il comune non può fare il comune la delibera perché c'è anche questo problema perché ci sto lavorando adesso cioè ci sono dei eh, comuni che hanno eh, la proprietà o anche adesso sto lavorando con delle dimore storiche la proprietà appartiene al proprietario però in realtà sono tutelati dalla sovrintendenza e allora sì devono essere entrambi a... sì uh, a me basterebbe anche uh, la sovrintendenza <ride> cioè se la sovrintendenza ci dicesse guarda questi sono i monumenti che uh, gestisco io puoi fotografarli è chiaro che lì non puoi magari entrare nella proprietà, perché il proprietario non mi ha detto niente, però il monumento è fotografabile. Eh, per quanto riguarda diciamo le collezioni del mu dei musei, anche lì eh, è il museo a doverci dire, è tutto fotografabile compreso le collezioni o mi riferisco soltanto alla struttura? Perché eh, se ci sono, soprattutto se ci sono pezzi moderni, di cui non sono ancora scaduti i diritti d'autore, a meno che il museo non ne possiede diritti, però è veramente difficile, questi pezzi non possono essere fotografati, a meno che non ci sia una liberatoria dell'autore. Considerando anche un'altra cosa, scusami, che secondo me è rilevante, stiamo parlando di Wikilabs Monuments, stiamo parlando di Monuments, cioè io questo, su questo sono anche abbastanza sì, sì, categorica. Anche questo, anche questo è un tema, cioè la, la, il pezzo singolo pur appunto non essendo esplicitamente escluso, però è un po' fuori fuori ecco, il in bersaglio, parte. insomma. Eh, okay. scusa, sui borghi volevo solo dirti, sì. il, il problema è, ok, il borgo può partecipare nella sua interezza, però se, il, se io metto nella lista Borgo Pinco Pallo, non vuol dire che poi puoi fotografare tutto lì dentro, capito? Perché poi magari invece la Chiesa A o la Chiesa B o il Palazzo A o il Palazzo B sono esclusi, perciò se uno dice, vede Borgo, dice ok, allora posso fotografare tutto qua dentro e allora noi ci troviamo certo, una sacco di fotografie che certo. poi dobbiamo escludere, capito? Sì, sì, no, io ti no, dico del Borgo... Deciso, ehm. I palazzi privati. I palazzi privati, cioè esatto, cioè, una cosa è la fotografia aerea, ok, la fotografia aerea si può fare, per lo più, però mettendo nelle liste Borgo, ci esponiamo a veramente tante contestazioni, cioè tanti, tanti problemi, perché... Ma condivido, condivido. Infatti, per me è bene che come dire, c'è cioè una sorta di regolamento. La mia idea è tra l'altro anche come penso che dovremmo avere un regolamento anche all'interno a livello regionale, no? E quindi vabbè, io adesso mi fermo perché vedo che ci sta anche sì. chi vuole fare altre domande. Non, non monopolizzo la serata, ci sentiamo, però poi, ecco. Poi, su questa poi, storia, come... direi un minimo di regole di regolamento ci fa comodo, così non ci ritorniamo nemmeno sopra, insomma. Mm -hmm. Grazie. A te. Sì, eh, scusate, prima di passare la parola a Fabrizio, che vedo che ha scritto, insomma, che voleva fare qualche domanda. Non so, Marta, mh, se vuoi dire tu, se no dico io, eh, Carla faceva riferimento al sistema di vuoto delle foto con le pregiurie, non lo so se è chiaro a sì, tutti. Sì, è vero, no, non, non eh, credo sia chiaro perché non ne ho parlato a affatto. Eh, no, infatti, però magari mm, non mh, sanno come premiamo le foto, certo. che vuole... Cioè, sì, molto molto rapidamente, poi se ci sono domande approfondisco. Eh, sostanzialmente ci sono una serie di pregiurie eh, composte da, parliamo di 25.000 foto in Italia, quindi in media, quindi tante foto. Eh, abbiamo una pregiuria molto eh, nutrita di volontari e che è anche suddivisa dove ci sono i concorsi locali. C'è una pregiuria, per esempio, Puglia, una pregiuria Abruzzo, che vede tutte le foto della, della Puglia, tutte le foto dell'Abruzzo, eccetera, eccetera. Oppure, per chi non ha i concorsi locali, c'è una pregiuria nazionale, eh, composta appunto da, da tanti volontari, parliamo di, non so, mi sembra che l'anno scorso quella nazionale fosse 60 volontari. Eh, questi volontari nazionali e regionali scremano le foto in due tornate, quindi nella prima tornata dicono sì no, sì no, semplicemente, eh, nella seconda tornata dicono danno un voto da 1 a 5, eh, da tutto ciò tiriamo fuori un centinaio circa di fotografie, questo centinaio di fotografie viene visto invece da una giuria di qualità, che è composta per metà da fotografi professionisti e per metà da eh, es esponenti della società, eh, della comunità di Wikimedia. Quindi volontari che scrivono su Wikipedia o volontari che operano su Commons, eccetera, eccetera. E, da questa, e sono da queste 100 la giuria di qualità tira fuori le 10 vincitrici più le eventuali menzioni speciali. Non so se è chiaro, sono stata molto, molto rapida. Eh, intanto se volete chiedermi sì, qualcosa grazie, questo, se eh, no guarda, Fabrizio sì. non so Fabrizio se, mm. se vuoi eh, intervenire direttamente sì ciao a tutti eh, volevo chiedere eh, una volevo fare una domanda per quanto riguarda se ci fossero delle limitazioni eh, sull'utilizzo di dispositivi fotografici quindi se c'era una limitazione di utilizzare di macchine fotografiche piuttosto che telefoni no. e quant'altro eh, se c'erano limitazioni per quanto riguarda l'utilizzo di eh, software per la post produzione tipo photoshop ah, e eh, come funziona anche la, la questione della giuria cioè eh, come viene selezionata questa giuria e se per esempio uno fosse interessato potrebbe partecipare anche e magari chiedere di poter essere incluso all'interno della giuria assolutamente, ok allora eh, limitazioni macchine fotografiche no eh, può fotografare, può partecipare tutto, telefoni macchine fotografiche professionali tutto quanto eh, c'è eh, diciamo che noi mettiamo tutti possono partecipare. Poi quando facciamo i lavori della giuria, eh, escludiamo le foto a definizione troppo bassa. Quindi, insomma... Mh... Una definizione eh, minima, quale sarebbe? Per esempio bisogna presentare delle fotografie magari con eh, minimo 300 dpi, oppure... Esatto, okay. <ride> è proprio così. No, poi ti, ti dico, non è, non è una cosa da regolamento, cioè partecipano tutte, però, eh, diciamo poi devono essere eh, diciamo sono privilegiate le foto più Perfetto, a, a definizione con una buona definizione in modo che poi possano essere utilizzate appunto per illustrare Wikipedia eccetera eccetera eh, post produzione sì eh, nel senso che è possibile fare una post produzione non, non eccessiva nel senso Uh, scusate ho dei bambini che giocano in, in cortile e stanno facendo una gran confusione um, è possibile fare col collezione di colore, correzione di luminosità eh, piccoli eh, ritocchi per, chiarire per, per rendere più chiara l'immagine ritagliare eccetera eccetera ma non interventi massicci sull'immagine poi nel, uh, adesso vi dico esattamente, eccolo qua, eh, vi condivido lo schermo, se volete vi ricondivido lo schermo, ve lo faccio vedere, no? Sì? Ecco qua, Ui, dovreste sempre vedere il mio schermo, uh, qui, uh, questo è il bando, uh, come vedete la struttura originale dell'immagine digitale può essere modificata solo con tecniche quali adattamenti di luminosità, eccetera, eccetera. Ok, È proibito qualsiasi altro cambiamento dell'immagine digitale. Poi in realtà nel, eh, diciamo nel tempo, nella storia, abbiamo eh, accettato delle fotografie che avessero veramente, non so, c'era un elemento di disturbo di fianco, adesso mi sembra fosse una gru, qualcosa del genere, eh, di fianco alla temporanea, di fianco alla, al monumento, la gru è stata tolta, abbiamo detto va bene. Però, ecco, no, non si può andare oltre questo. E poi, ah sì, la giuria. Assolutamente. Eh, per la giuria, diciamo la pregiuria, quella che fa il grosso del lavoro, siamo sempre alla ricerca di volontari. Quindi, sei benvenutissimo, eh, basta che mi scrivi una mail o a contatti at oppure direttamente alla mia mail marta.arosio Uh, per quanto riguarda invece la giuria di qualità, quella che uh, giudica le ultime, le ultime 100 foto, eh, proprio che de decreta i vincitori, uh, è molto piccola questa giuria, parliamo di 6-7 persone, uh, lì ci si può candidare, uh, se uh, ci si può candidare sempre, uh, diciamo, i requisiti sono essere un fotografo professionista riconosciuto, Oppure essere un esponente della comunità dei progetti, quindi o eh, mi dici guarda sono fotografo, questo è il mio curriculum, oppure guarda sono uno, un amministratore di Wikipedia e questi sono i miei contributi, una cosa del genere. Però per la pregiuria sei, non c'è nessun problema, sei più che benvenuto fin da subito. Ok, grazie allora. E magari aggiungo una cosa piccola io a quello che, ehm, che diceva Marta eh, su, vabbè, insomma alle tue domande Fabrizio, sulla qualità delle foto eccetera, eh, perché appunto poi eh, anche nel regolamento che ha mostrato Marta, eh, nella, nella selezione finale delle foto appunto c'è un peso però diciamo limitato, mi pare, intorno al 20%, ehm, dato alla realizzazione proprio tecnica dello scatto, un 30% alle qualità estetiche, eh, quindi diciamo la bellezza de dello scatto, e c'è però anche un peso molto alto, appunto pari al 50%, che è dato ehm, all'utilità all dell'immagine per Wikipedia, quindi anche alla sua capacità di descrivere, insomma anche magari a volte un dettaglio del monumento, ad esempio anno scorso ha vinto una foto del palazzo dei diamanti di Ferrara in bianco e nero eh, che però mostrava molto bene eh, le bugnature tipiche di questo palazzo e che quindi è stata ritenuta dalla giuria eh, assolutamente un esempio di come un effetto esteticamente piacevole e anche emozionante in qualche modo possa anche poi avere una valenza descrittiva per, per i progetti ultimedia. Sì, poi diciamo che anche un altro aspetto che è particolarmente negli ultimi anni è la capacità di dimostrare il monumento nel contesto. Per esempio questa foto di cui parlava Francesca aveva anche, oltre appunto questa eh, resa grafica molto chiara della struttura del de, muro, del palazzo, anche una bicicletta che passava. E questo è stato ritenuto dalla giuria un, uh, un elemento di valore in più perché contestualizzava Palazzo Diamanti a Ferrara con le biciclette e, eh, e, e spesso sono state diciamo, apprezzate delle fotografie che mostravano non soltanto diciamo, la foto da cartolina, bensì un po' come quella foto che c'è nella presentazione, eh, non so se l'avete visto prima, eh, quella foto di, de, de, de, della chiesa con una festa popolare intorno sia a livello nazionale che a livello internazionale questo tipo di contestualizzazione dove si vede bene il monumento ma anche la vita che ci scorre intorno sostanzialmente è stata è, è apprezzata insomma venuta. sì anche perché questo tra l'altro appunto eh, consente tra l'altro di ut utilizzarla in più voci nel senso che eh, può essere utilizzata nella voce del Palazzo dei Diamanti ma magari anche in una voce generale di Ferrara in cui si parla del dell'uso della bicicletta o delle piste ciclabili o magari appunto per la eh, foto della festa in piazza può anche essere utilizzata, boh, tradizioni popolari in Italia, adesso sto inventando, però... Sì, vi faccio vedere appunto rapidissimamente quello di cui stiamo parlando, uh... no, ho sbagliato, scusate... Ecco, questa foto ad esempio è proprio la tipica rappresentazione di quello che stiamo dicendo, si vede molto bene il monumento ma si vede anche come, funz... come viene usato questo monumento, si suppone durante una festa popolare o anche un nostro scatto amatissimo. Oh, che cosa ho fatto? Scusate. Eccolo qua, un nostro scatto amatissimo della Fortezza delle Verrucole, eh, fa vedere la fortezza, bene, ma anche il contesto nella quale questa fortezza è inserita. E quello di cui vi stavo parlando prima era questo qui: la Piazza Maggiore di Bologna durante una festa nazionale. Eccoci. Ah, ecco, no, condivisione. Ecco qua altre domande. Io avevo una domanda, sono la Silvia, no, mi chiedevo se, appunto visto che si tratta di un, insomma, di un, un enorme numero di foto, se avevate potuto vedere, se, ora io non so, non ho mai guardato se ci sono studi su, su Wikilove Monuments, eh, sia dal punto di vista eh, qualitativo delle foto, se nel corso del tempo è cambiato… Sia di chi sono i partecipanti, cioè se sono appunto professionisti, se sono appassionati, se sono. Allora, eh, no, io non, no, non, non conosco, non so se ci sono studi, mh, diciamo sistematici su questa cosa, ti posso dire qual è la mia, la mia esperienza in questi tre anni? Sì, sì. Due sì. Anni? No, sì. allora sì. Eh, partecipano per lo più eh, appassionati quindi anche fotografi di ottimo livello, ma eh, non, non credo che ci siano molti professionisti, anche, ovviamente la foto è sempre attribuita all'autore, come voi sapete tutti i contenuti dei progetti Wikimedia sono sempre attribuiti all'autore, però per esempio eh, sono accettati ma poi squalificati ehm, le foto che presentano Watermark. Ad esempio, non sono, non sono ammesse, diciamo. Però, ecco, il taglio del concorso non è in particolar modo rivolto ai professionisti, anche se non esclude la partecipazione dei professionisti. Quindi eh, qualcuno c'è di sicuro, la maggior parte dei partecipanti sono appassionati. Eh sì, magari aggiungo a quello che ha detto Marta che ehm, beh, intanto negli anni è aumentato tantissimo il numero di partecipanti al concorso, quindi questo diciamo come dato, anche se eh, confermo che non ci sono degli studi che sono stati effettuati. Mm, però eh, uno dei partner storici del concorso è FIAF, che è la federazione delle associazioni fotografiche in Italia, e eh, questa partnership con FIAF che promuove attraverso la sua rete di circoli eh, locali il concorso eh, consente eh, di avere insomma, la partecipazione eh, da parte di persone che comunque scattano foto durante tutto l'anno e magari essendo membri di circoli fotografici hanno anche delle, delle competenze. E, tra l'altro eh, Wikilove Monuments si svolge solo nel mese di settembre ma è possibile anche caricare scatti realizzati in precedenza, nel senso non bisogna averli eh, realizzati nell'anno in corso del, de, della competizione per cui ad esempio eh, anche dei vincitori dell'anno scorso ci hanno detto di aver partecipato eh, con scatti che avevano già realizzato in passato ad esempio una vincitrice della Puglia visto che c'è Ferdinando collegato eh, che, che ha vinto sia a livello nazionale che in Puglia eh, e che fa parte di un circolo fotografico, ha vinto con uno scatto molto bello di una piazza a Bari, ehm, che ci ha detto insomma, di avere nel suo, nel suo archivio da tanto tempo e eh, avendo saputo attraverso FIAF di questo concorso, ha deciso di partecipare. Sì, è vero, FIAF, è, appunto molti partecipanti sono membri di FIAF, sia partecipanti fotografi sia partecipanti giurati. Quindi da, da entrambi i lati la, il contributo di FIAF è prezioso. Anche lo scatto della Basilicata che è arrivato terzo era innevato, quindi non era un, una fotografia del, di, di un monumento della Basilicata con la neve, quindi sicuramente non era stato scattato a settembre. Ad esempio lo scatto della Basilicata era scattato da un fotografo che assolutamente, è un fotografo professionista, ma ha preso del concorso attraverso un il suo Linux user group eh, attivo a livello locale, quindi... Eh, non è un fotografo professionista, non sapevo. Eh, cioè, no, no, cioè, a, a, nel senso, scusami, non professionista, pardon, sì, sì, beh, amatore, ma non una macchina fotografica, eh, diciamo, professionale, e, e quindi, insomma sono tanti canali e le, le tipologie, diciamo, di persone che, che scattano, è difficile eh, tracciare un identikit. Esattamente ehm... c'è un po', si vede poi alle premiazioni quando incontriamo effettivamente i, i fotografi che la, diciamo, la variabilità all'interno di, di questi fotografi è molto alta, sia di, di, di età anagrafica che di occupazione. Che di... Esatto. Bene, se non ci sono altre domande io vi ringrazio e vi saluto e vi do appuntamento per chi fosse, fosse interessato alla nostra Summer School di Wikimedia Italia che si terrà dal 6 al 10, al 10 luglio e le iscrizioni sono aperte in questo periodo ehm, altrimenti per chi sempre dovesse essere interessato eh, eh, per tutto giugno ogni giovedì alle 2 si tiene un ciclo di webinar rivolto in particolar modo agli ecomusei eh, e per l'iscrizione potete potete sempre chiedere a me oppure farlo attraverso la, la rete degli ecomusei lombardi mm, però mi sembra la cosa più semplice mi sembra scrivere a me se volete partecipare eh, per il resto vi suggerirei di tener monitorato il nostro sito dove pubblichiamo le, le iniziative future, il nostro canale YouTube dove pubblichiamo diciamo, sempre i contributi, eh, le registrazioni degli incontri e anche video eh, non derivanti da webinar ma specifici su certi aspetti della contribuzione e se poi volete iscrivervi alla nostra newsletter per rimanere poi sempre aggiornati a quello che, su, su quello che facciamo.